US Open, ai quarti Federer e Nadal. Del Potro rimonta Tiem. Roger Federer approda ai quarti di finale degli US Open 2017 in crescendo di condizione, battendo in tre set il tedesco Philipp Kolschreiber. Sfida sempre in controllo per il fuori classe svizzero, agevolmente avanti di due set dopo poco più di un'ora di tennis. Poi abile a chiudere i conti nel terzo in volata, con lo score di 7 giochi a 5. Permangono comunque dubbi sullo stato della schiena di Federer, oggetto di medical time out nella pausa tra secondo e terzo parziale. Il Federer visto in sessione serale sull'Artur è parso piuttosto in palla, ma dovrà cambiare ulteriormente marcia in vista dei quarti di finale, in cui incontrerà Juan Martin Del Potro, nella riedizione della finale 2009 di Flushing Meadows. Il giocatore argentino ha infatti esaltato il pubblico New Yorkese rimontando Dominique Thiem, testa di serie numero 6 del Seding. Nel match più atteso della giornata. Sotto di due set, vinti nettamente da Thiem, Del Potro inizia a sfondare con il dritto, che neanche un gran difensore come laustriaco riesce a contenere. Nel quarto parziale largentino si ritrova sotto 5-3, con Thiem che serve per il match, qui laustriaco accusa un grave passaggio a vuoto, si fa recuperare. Perde malamente il successivo t break e si consegna a un quinto set che diventa il regno del suo avversario, trionfatore in un match durato oltre tre ore e mezza di gioco. Juan Martin del Potro. Impiega molto meno tempo invece Rafa Nadal a sbarazzarsi di Aleksandr Dolgopolov. Il Maiorchino, impegnato in sessione diurna sull'Artur Ashe, dimostra di star salendo di livello con il passare dei turni, come ormai abitudine consolidata, non lasciando spazio all'estroso ucraino. Non cè partita in questo ottavo di finale, con lo spagnolo che domina di forza a tutto campo, concedendo la briciole, solo sette giochi, al suo avversario e confermandosi come il favorito numero uno nella corsa al titolo. In quarti di finale il mancino di Manacor troverà a sorpresa il russo Andrei Rublev che, dopo aver eliminato Grigor Dimitrov, ha fatto fuori ieri anche il belga David Goffin, testa di serie numero 9 del tabellone maschile. Tennis solido quello di Rublev. Che ha costretto Goffin alla resa in 3 set, decisivi i primi due parziali, estremamente combattuti, vinti entrambi da russo, con lo score di 7-5-7-6, tie break equilibrato, 7 punti a 5. Nadal, 1, Dolgopolov 6-2-6-4-6-1. Goffin, 9, Rubli 5-7-6-7-5-3-6. Federer. 3, Colch Rader, 3, 6 Del Potro, 24, Chiem, 6, 16266176164.